Allora, la mia prima domanda, che è una curiosità personale, ti confesso, è okay. questa. Come è nato il tuo blog, Il Nichilista, che tra l'altro sta avendo un grande successo? Mm. Un po'. Ma è nato... guarda, è una cosa che è venuta naturale, nel senso che ho avuto un periodo in cui io ero a studiare a Londra e facevo questo master in filosofia della scienza, un po' centrato sull'economia. E poi ho finito il master, volevo rimanere a Londra, e avevo dei, degli ottimi amici e la cosa, abbiamo cercato casa, insomma, abbiamo cercato lavoro, non siamo stati molto fortunati perché poi siamo capitati nel mezzo della crisi, della, diciamo della, la prima delle due, di, no? però insomma una di, quelle, una di quelle crisi che si ricordano e naturalmente non è, non è andata bene. E poi ci sono state delle vicende familiari che mi hanno riportato anche, diciamo, hanno accelerato il mio ritorno a casa. E vicende non piacevoli, comunque, insomma. E quindi sono tornato in Italia e, e ho detto: Ma besta. dopo essere stato fuori per un anno e mezzo, quasi due, le cose che vedevo avevano, avevano un altro impatto e mi sembrava. Naturale raccontarlo, non so per quale ragione, ho detto, ma visto che ho un po' di tempo lavoravo all'università a San Raffaele, ho detto, ma perché, perché non dire qualche cosa? No? È nato così proprio per scherzo. Cioè, L'idea del nichilista è una cosa che mi porto dietro da quando ero al liceo. Eh, era una delle cose che dicevo che avrei sempre voluto fare, cioè fare un editoriale pro e contro la stessa cosa no? argomentando. Con, eh, cercando di argomentarlo per bene da una parte o dall'altra, senza prendere nessuna, nessuna posizione, eh, l'idea iniziale del blog era un po' questa, no? cioè, cercare di, di sbattersene dei pregiudizi, cercare di sbattersene delle appartenenze politiche, di tutte queste cose, no. e, e cercare di, di ragionare sulle cose. No? Anche a prescindere, proprio dalla. Cioè, se semplicemente limitandosi proprio al lato puramente argomentativo delle era una specie di retaggio naturalmente che viene dalla mia formazione filosofica. Così, un po' per gioco, un po' per provocazione. E poi il blog, è... non... An... guarda, sono anch'io rimasto sorpreso del... del successo tra virgolette che ha avuto. Perché comunque, insomma, è seguito. È letto, è, è la mia casa. Non lo cambierei con niente. È uno dei miei primi pensieri quando mi sveglio, <ride> però eh, devo dirti la verità: eh, è una cosa che mi ha fatto stare bene in un periodo, tra l'altro, molto difficile. Che poi, sempre per vicende familiari, che si è protratto per circa un anno, quindi il primo anno di attività del blog, diciamo, è stata una redenzione, una, una terapia in qualche misura, un po' per i miei fallimenti personali, un po' per quelli che mi circondavano, che purtroppo non dipendevano da me. Però diciamo che è stato tempo investito bene, perché poi mi ha dato un lavoro, mi ha dato delle conoscenze con delle persone che, che adoro, con de delle persone con cui sono in contatto tutti i giorni, alla faccia di chi dice che chi sta su internet e sui social media non conosce nessuno. No? E quando sono andato a Perugia, per esempio, al Festival del Giornalismo, ero, ero, a un certo punto mi sono trovato a tavola con quattro persone che avevo visto per la prima volta quel giorno, ma che in realtà <ride> eh, avevamo un, un grado di confidenza tale che sembrava ci conosciere da anni perché di fatto ci conoscevamo da anni la forza di discutere tutti i giorni su qualunque cosa andava a finire che quasi conoscevo meglio loro dei miei amici di una vita per cui è stata una bellissima esperienza spero continui e credo che sia potrebbe essere una delle strade in cui l'informazione potrebbe muoversi in futuro io sono abbastanza convinto che, che il futuro dell'informazione sia micro ma questa è una mia idea Senti, eh, mi hai parlato dell'Inghilterra e quindi è una domanda che non posso non farti, ovvero come è vista l'Italia dall'estero? Almeno per mm. quella che è stata la tua esperienza? Beh, all'epoca non c'erano ancora... Non c'era il grosso degli scandali sessuali, diciamo, su, su Berlusconi che sono venuti dopo diciamo che non è che non è che fossimo guardati con, uh, con un enorme rispetto eh, certo si sa un po' come la, come la stampa ha inquadrato il nostro governo come, come certi, certi pregiudizi sugli italiani da parte di, degli inglesi ma anche di altri, di altri popoli ci siano di tutto sommato no? dal classico spaghetti pizza mandolino non avete voglia di far niente insomma ci sono un po' di queste cose, ma fanno parte del gioco ho conosciuto, devo dirti la verità, l'Inghilterra nella, nella fase, quella più difficile, penso che è stata quella dell'ultimo anno, insomma dopo, dopo tutti gli scandali Noemi, D'Addario, Ruby Gate e eh, lì penso che sia stato il colpo di grazia, fondamentalmente perché prima veniva visto come questa sorta di, di buffone, no? Se vogliamo, ma anche pericoloso se si vuole, ma non, eh, ma non certo, non penso che si immaginasse insomma quello che poi è venuto fuori, ammesso che sia vero naturalmente, per cui sì. Um, dimmi un'altra cosa, visto che comunque eh, sei un giornalista, sei un blogger e usi i social media, sì. ora, ora che i social media nel giornalismo… Eh, non siano una minaccia se ne è parlato diffusamente negli ultimi mesi e mm -hmm. che siano effettivamente il giornalismo tradizionale e eh, <coughs> i nuovi strumenti si possano integrare questo ormai possiamo darlo per assodato eh, ma dimmi qual è il tuo parere in merito e come usi tu i social media quando si tratta di fare giornalismo online vabbè ah io i social media prima... La mia prima fonte di notizie, nel senso che eh, non, uso, non, uso, non uso Feed Reader, avevo cominciato a provare a usarli, ma mh, erano dispersivi. E poi da quando ho comprato un, un iPad 2, un iPad 2 è stato un po' diverso perché alcune application trasformano questa cosa in modo interessante, per cui lo possono, possono anche sostituire i social media in un certo senso, però diciamo che la mia prima fonte di, di approvvigionamento sono Facebook e Twitter, in particolare è, è uno strumento eccezionale, è, è interessante, è importante per capire un po' che aria tira, nel senso che... Veramente io credo che, che uno delle, delle, dei grossi vantaggi di poter vivere in un'epoca in cui i social media sono di massa è che hai uno, hai uno strumento di analisi sociologica in tempo reale che penso non, non esistesse prima, non esiste nessun nessuno studio statistico basato su un campione di 19.000, può essere in Italia piuttosto che tutti gli utenti che sono su Twitter, per non parlarne poi a livello mondiale. per cui è ti Fa capire un po' che aria tira, ti fa, ti fa, ti dà le notizie, ti dà un sacco anche di stimoli perché si trovano i commenti, no? si trovano le cose magari scritte in modo un po' più informale, si trovano anche un sacco di palle, si trovano notizie sbagliate, si trova questo maledetto emendamento da che sono due anni che torna a venire fuori e nonostante sia stato cassato. <ride> Mi sembra nell'aprile del 2009, adesso non vorrei vado a braccio, però non, non se ne può veramente più di... Eh, però vengono fuori, non c'è niente da fare, no? E del resto eh, sarebbe anche stupido pensare che i social media siano tanto diversi dal, dal resto quando si parla di, di fenomeni di massa, no? Ci sono delle persone che accettano criticamente quello che dicono i loro opinion leader di riferimento, ci sono altre che invece sono bastian contrario, dicono l'esatto contrario sempre e comunque ci sono tante persone che ragionano, che hanno voglia di ragionare, che di solito sono quelle meno stimate nel campione dei media, no? cioè, l'esposizione mediatica tende a essere sempre riduttiva per le persone che hanno voglia di dire delle cose sensate, normali, senza urlarle, senza creare un gruppo, troll, cose di questo tipo, cioè, queste persone non sono negli articoli dei giornali perché non fanno notizie, ma ci sono, sono tante. E, e poi non lo so, secondo me è anche un mondo da raccontare, no? cioè, dal punto di vista di un, di, un, di un giornalista io cerco di non parlare di cose che non vedo coi miei occhi, se possibile e, e, e quindi io avendo iniziato come blogger e, e avendo iniziato chiuso in casa mia a Udine e, e fondamentalmente vedevo il mondo dei social media la cosa che mi è venuta naturale è stato raccontare quello che vedevo no? e così insomma un po' è nato il libro quello sull'odio su Facebook che è una cosa che vivevo prepotentemente sulla mia pelle e che vedevo raccontato in un modo che non aveva nessuna attinenza con, con le dinamiche che mi si mostravano sugli occhi per allora, cui insomma diciamo, questo sono anche un luogo da raccontare molto interessante secondo me a proposito di analisi sociologica di cui parlavi prima, mm -hmm. eh, si diceva qualche giorno fa che eh, già ehm, durante il discorso di Berlusconi alla Camera, <coughs> soltanto guardando Twitter e i vari tweet che venivano eh, man mano prodotti durante il discorso, eh, si capiva già qual era l'aria che tirava, diciamo quindi ti vorrei chiedere eh, che cosa ne pensi di, del discorso di Tremonti di oggi a commissioni riunite ma è stata una noia mortale è stato veramente noioso stucchevole nel linguaggio usato fuori dalla realtà a me, a me veramente questo esecutivo dà l'impressione di vivere su un altro pianeta cioè di usare un linguaggio che non, che non appartiene più a nessuno e di avere in testa problemi che, non, che onestamente non riesco a capire, non so. E penso alla legge sul biotestamento, una legge di cui in un paese normale si potrebbe tranquillamente fare a meno, o penso a tutte le incredibili polemiche sempre sull'omofobia, la legge sull'omofobia, il, il decreto anticorruzione che sta a fare la muffa da un anno, le 350.000 firme di Grillo, come tutte le altre iniziative popolari che non interessano a nessuno. Eh, ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare che non vengono fatte e, e quando poi si parla di economia si vede che di fatto io ho una formazione economica, non, non sono affatto un economista, faccio fatica anzi a, diciamo, a capire le dinamiche così complesse come quelle che sono in gioco oggi, ma, ma mi sembra che, che questo governo non abbia alcun tipo di credibilità agli occhi né degli elettori, né, delle, né delle, delle autorità internazionali e questo penso che purtroppo sia un problema che non appartiene solo all'Italia è un problema che appartiene, lo diceva benissimo l'editoriale di dell'economista Alesina sul Corriere qualche giorno fa, è un problema di credibilità della classe politica internazionale compresi gli organi sovranazionali come la BCE e altri e, e questo purtroppo da gioco a chi, vuole, a chi vuole mettere in atto delle anche delle speculazioni se uno vuole insomma in questi giorni con queste altalene della borsa io credo che qualcuno ci abbia guadagnato un po e, e soprattutto fa male alla gente e quando c'è un discorso come quello di Tremonti o, o soprattutto c'è un incontro come quello dove Tremonti ha esposto quelle che dovevano essere le misure no e, e questo incontro, che dovrebbe essere un incontro, un momento di aggregazione tecnica fondamentalmente, cioè dovrebbe essere un insieme di tecnici che dicono si fa questo, questo e quell'altro, che ne dite? E invece diventa un'occasione per, per fare campagna elettorale, per fare un comizio, c'è Di Pietro che fa la sociologia del, del mi ha rotto i coglioni, c'è Bersani che fa la parte di quello indignato, c'è Casini che fa la parte di quello dialogante salvo quelli dello scemo, e insomma è una situazione paradossale perché questa gente continua a farsi i suoi interessi di bottega e non capisce che qui stiamo, stiamo andando a fondo e io non riesco a comprendere come, come si possa cioè, continuare a pensare alla propria, alle proprie rendite di imposizione in termini elettorali quando siamo di fronte a una situazione del genere e sono senza parole devo dire la verità